Buon pomeriggio a tutti, io sono tornato da poco dalle mie ferie estive, poiché, diciamo, sono una persona coscienziosa eh, e, e siccome online molte persone come me vengono definite dei covidioli, solo perché comunque noi crediamo che il covid esiste, mi sono munito di tampone per verificare se ho il coronavirus. Allora io prima faccio entrare il mio medico preferito, prego entra! è una studentessa di medicina e mi farà il tampone, giusto? Ma prima di fare il tampone, di cosa hai bisogno? Mascherina Mascherina, prego, è sul tavolo Mi doto da sola? Sì, fai Tanto io potrei essere, essere conteggiato, no? Posso? Certo, puoi. Mm. Poi, cosa ti serve? Una visiera Prego Anche quella è sul tavolo Grazie Stiamo organizzando Eh, la produzione ha pagato oggi. <ride> Già, solamente il tampone che è stato più di 100 euro. Poi... Per i guanti. I, i, i. La, la regia... I guanti? Vien, I la, guanti? La regia, forse... L... I, guanti. I guanti? allora, Peccato, ho qualcosa dire. che ci guanti? I guanti? va bene? Perché no? I un secondino Io non vedo più niente <ride> Io mi Oh, i guanti da cucina Esatto <ride> Andano bene i guanti da cucina Guarda, sono ancora da aprire Sterilizzati, Sterilizzati. Sterilizzati. Dai. Scusaci se non siamo muniti di, Dei guanti che usate voi Medici o futuri medici Però, diciamo Inziati. Questo è quello che la produzione può permettersi oggi Molto bene Spiccano il Giallo sul bianco spiccano, no? Potrei essere il nuovo cattivo di qualche di mano. Poco se ti serve. Non ti devi... Il ci non ci dobbiamo igienizzare? Ah no, ah no, non ci dobbiamo igienizzare. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. No? E eh, se non sta un metro e mezzo, no. Molto bene. Allora, prima di, di passare al tampone, mm. non vuoi sì. prendere nessun dato vitale? Sì, sarebbe il caso di prendere per esempio la temperatura. T Abbiamo il, il termometro sempre sul tavolo. Grazie regia, grazie. Allora, mm. il termometro. Ce la facciamo? Scusate, arriva una domanda dalla regia. Ma il termometro è quello anale? È Dopo eh. Dove volo che c'è <ride> No, è ascellare. Te lo puoi... Prego, no, fai tutto tu. Eh, ma dobbiamo... Prego! E poi anche tutto! Sì. Dobbiamo mettere qua il polino rosso sotto i 18 anni? No, no, no. no. Ma ti sei lavato? No. <ride> non è molto igienico per i prossimi pazienti. Il problema sai cos'è, è che tu mi stai accanto, la temperatura è già mi, mi sale. Oh. Ci sono appannati con gli occhiali, eh? ah, ragazzi... Non, gli occhiali non provateci con i vostri medici, è, è molto professionale. E non provateci con i vostri pazienti. È ancora meno professionale. Sarò ah, no. <ride> Anche perché, mentre aspettiamo qui il rispondo della temperatura, quanti medici danno diagnosi sbagliate o fanno arrabbiare? Questo è quello che dovete fare con loro. Arrenditi, arrenditi! Oh, oh, oh, a, rendi, a, rendi, a, rendi, a rendi. Batti tre colpi, batti tre colpi Batti tre colpi, mi più forte Batti tre colpi, batti, batti, batti, batti, batti, batti. Vale. Oddio, oddio, quella è la vostra Quella è scorretta, non vale Ah, bella, bella, sì, bella Sì, ho visto, ho visto Ho visto Quindi, dottore, ci siamo con la temperatura Dovrebbe suonare Giusto! Ma lei, scusi Che temperatura abbassa le porta di solito Ne ha conoscenza alla domanda io lo so ma lo dica prima lei Io no, è soggettivo ah. <ride> c'è so, so. cioè, allora, una media so. no, della popolazione c'è gente che viaggia a temperatura 37 di fa sempre sta suonando la temperatura è 37,1 e lo vorrei far vedere in camera perfetto, 37,1 dottore, è considerata febbre 37,1? No Perfetto anche perché io non sto chiedendo l'eutanasia Perché chi mi conosce sa che io quando ho due linee di febbre io chiedo l'eutanasia Anche se per confermare questa mia supposizione si dovrebbe conoscere la temperatura di base della persona uh, ma io sono un quasi... paziente Perché se tu porti la temperatura di base 35 per esempio No, ma credo che sia 36,5 la temperatura di base Quindi è considerata la febbre questa? Quindi ho il coronavirus In base a questa sintomatologia no. Io non ho tosse non ho mal di gola mm. stamattina avevo un po' di raffreddore ma forse perché ho dormito con i piedi fuori dal, dal piumone o il coronavirus? Okay. ipoteticamente si direbbe io ipoteticamente vabbè c'è da dire che comunque ho viaggiato quindi chissà quale porcheria abbia preso molto bene ovviamente non so se sono positivo o meno infatti per stiamo facendo dove... io. perché ricordiamo che ci sono soggetti completamente asintomatici ma positivi e quindi contagiosi quindi se io fossi asintomatico cioè lei non sarebbe una perché lei è lo scafato Certo, io. Ok. Altri dati biometrici? No, vogliamo prendere la pressione arteriosa. Ma per favore, perché no? Questo lo appoggio qua. Questo è uno spigmo manometro. Elettronico. Oh, elettronico comprato su Amazon. Ma perché? perché non me so la pressione l'ho comprato? Anzianità. <ride> Quindi io sono qui in funzione di geriatra sì. Esatto Allora la pressione ricordiamo agli amici ragazzi in quale braccio va misurato? Destro o sinistro? uguale E' uguale E se tu fossi nato senza braccio? Tan tan tan Dal pene! No <ride> sta immagini Beh Non credo sia piacevole Vabbè Beh mi serve un supporto. Prego Dobbiamo, Mi devo cogliere la cosina? Peppa. Sì. Prego. No, conviene scusa. Mi scusi. Prego. Forse se togli il bottone meglio. Io conosco questa macchinetta del, de, della pressione, io dovrò stare un 20 secondi in silenzio immobile e nel frattempo io sto in silenzio immobile Il nostro dottore o futuro dottore spiegherà cos'è lo sfiggo manometro Aspetta però il medico ha sbagliato anziché mettere la cosina dove, dove può un l'ha messo dove si carica le batterie, vabbè? Come facciamo sempre? Come facciamo sempre? anzi si Vuoi dire alla dottoressa? Eh, sono abituata ad altre tipologie ehm, di device. Vuoi dire alla dottoressa la tua pressione solitamente? Eh, su quanto si aggira? Ehm. Allora, questa è una buona domanda. Perché, Perché questo In base saperlo. a quante persone gli rompono le scatole durante la giornata. Ok, l'ultima volta che mi ha dato la pressione mentre ero in vacanza era 125 con 80? Ah, la un po' a tempo. Io penso questa, dopo una giornata, io penso che sia sui 130, però non lo so. Posso iniziare? Mentre io devo stare qua, immobile, in silenzio... Meditando. Può gentilmente spiegare cosa è cosa sono la pressione arteriosa, e cos'è la minima e la massima. Perché molti non capiscono cos'è la minima e la massima, o quella che voi chiamate la sistolica e la diastolica. Io vado, a eh? Dunque, lo spigmomanometro è composto da un braccialetto che si gonfia... In questo caso da un computerino elettronico, però normalmente un medico misura la pressione con una, utilizzando oltre al braccialetto il fonendoscopio, che sarebbe quello che magari comunemente viene chiamato anche stetoscopio, la cui campana acustica viene inserita al di sotto del bracciale perché noi misuriamo la pressione auscultando il suono dell'arteria che si chiude e che si riapre. Cosa viene misurata? Viene misurata attraverso um, l'orfonendoscopio e il braccialetto, viene misurata la eh, chiusura e la riapertura dell'arteria brachiale. E in, in particolare, quando eh, il braccialetto si gonfia, a un certo punto si sentirà l'arteria che si chiude, quindi il suono della pulsazione tutto tut, si interromperà allora a quel punto l'arteria la, si è chiusa quando l'arteria si chiude si potrebbe se, se la lasciamo chiusa potrebbe anche cadere, cadere il braccio dopo un po' di tempo però quando l'arteria si chiude significa che noi abbiamo esercitato una pressione tale da chiudere l'arteria e quella è la pressione sistolica, la massima. A un certo punto noi andremo ad abbassare la pressione, quindi a sgonfiare il braccialetto e noi percepiremo nuovamente a un certo punto la pulsazione all'interno dell'arteria, quindi con, acusticamente percepiremo un'altra volta la pulsazione. In quel caso si avrà la riapertura e a quel livello pressore noi avremo la pressione diastolica o Comunemente detta la minima. La mia pressione arteriosa è come pensavo 134 con 86. Quindi nella norma tua. Sì, nella tua norma. Diciamo un po' altina, ah, con 89 di pulsazioni. Dottoressa, mi, cosa mi dici sulla mia pressione arteriosa? Eh, sì. Stai parlando, non sei perfettamente a riposo, quindi ci sta. Ho capito. Molto bene, che spiegazione. Ecco, ora che abbiamo fatto questo. Io mi rivesto, procediamo a prendere il tambone, io non l'ho ancora aperto, anzi ho aperto la busta, bisogna leggere le istruzioni e seguirle con, con rigore. Leggiamo le istruzioni insieme, praticamente dobbiamo prendere la provettina, queste sono le etichette per... il. Sì, e praticamente, allora Spazio qui, allora, qui si infonde, la base del cranio si sì, per... Allora, praticamente il cotone deve toccare 5 aree della mia bocca 1, 2, 3, 4, 5 Quindi io te lo devo fare sia attraverso la bocca che attraverso il naso Esatto, praticamente lei dovrà toccare le tonsille La parete posteriore, l'uvula La parete posteriore di nuovo, poi dall'altro lato E le tonsille Ok Allora, cosa dovrò fare per evitare di vomitare? Non lo sapevo che bisogna toccare le tazze. Devi dire aaaah con la lingua completamente passata, non fuori. Utilizzando lo, lo stesso, diciamo, eh, tampone, inserirlo per 2-3 cm nelle narici e poi di inserire il... il, il, il, il... tampone, scusa, ciao, attenzione, perché già si era... è agitato, come ha letto gli istruzioni. E poi va messo in quella posta Allora Vabbè. Ma io non ce la faccio perché non so cosa. Sto No. Vogliamo rimisurare no. la pressione? No. <ride> già si è agitato, io non so. Sì. Prima di fare voli il del coso, prima di, di azziccarglielo ovunque, facciamo l'inquadratura fatto, fatto, fatto. più da vicino del tampone, così facciamo rendere conto di quanto sì. esso sia lungo. Per favore, non mi, non, non mi prendi il cervello, ho quel poco che ne rimane. Grazie. Iniziamo con la bocca, giusto? Allora, No, ancora ho fatto solo due punti. La trasmissione riprenderà dopo lo sbocco, grazie. Cerca di respirare nel frattempo. Niente io, non ti converta co! E per il bene del video lo devo fare. Ho finito No cosa manca? Cosa manca? parete posteriore e tonzine del basta basta basta ah ecco perché non sei voluto fare fare da lei ora è tutto più chiaro <ride> ti voglio fare da vita ora il naso 2-3 cm da ogni lato lei sa cosa sono 2-3 cm no sta scherzando no come lo vogliamo misurare Scusami, due dita sono due dita. ha ragione lei E' qui, ha ragione lei Ma siamo sicuri? Nel cervello Da tutte e due le narici ce l'ha scritto su internet le immagini proprio oh. raschiamo nel fondo. Ragazzi, della... no, non è per nulla piacevole. Ma è dove è stato più brutto? Nella gola. Nella gola è stato più brutto. Molto bene. Ehm Non so eh, vuole riprovare a metterlo nel naso secondo lei va no, bene? No, ormai basta. Ok. Ragazzi, è andata. È andata. No, è, andata ma, è andata benissimo. Cioè.. Pensavo fosse una, una passeggiata. Tra l'altro, l'ho comprato io. Uh, molto bene. Scusatemi. Non appena infileremo questo tampone, c'era scritto che fra entro 2-5 giorni lavorativi sapremo i risultati. E quindi vi daremo aggiornati. A settembre riprenderemo con Anna della nostra infanzia e Gimblotti. Se sopravviva tutto ciò. E... Queste sono state le mie ferie. Quindi. Vi ringrazio personalmente e anche il mio dottore medico di fiducia che ci ringrazia e ci vediamo col prossimo video. Alla prossima!